E bentornati sempre qui su Rito 96.8 Vox Popoli il vostro Cesare Deserto che vi parla dagli studi di Roma, tantissimi ospiti in questa prima puntata, tante anche risate tra me e la regia dopo tre anni, è stato davvero un piacere rivedersi, ma... Vox Populi, voce del popolo, e ho voluto con insistenza una delle maggiori voci popolari che con i suoi web ha creato divertimento ma anche tanti spunti di uh, riflessione. È con grande piacere avere qui con noi Emilia Clementi. Ciao Emilia! allora Emilia io ti ringrazio di essere qui mia ospite perché all'inizio quando ci eravamo sentiti no io non voglio partecipare più in radio sono stanca anche perché tu sei diventata famosa se po così possiamo dire con l'espressione fitusi politici oh, giusto? Sì. Ma... Sì, fitusi significa eh, poco pulito e quindi io li definisco che sono poco puliti e allora si chiamano fitusi politici allora Emilia dei Emilia, io ho visto molti dei tuoi video, uh, alcuni fanno, fanno dell'ironia, tipo io molte volte mi è capitato anche di vedere una tua intervista alla Zanzara con Cruciani e Parenzo, però io voglio dire, io di ironia ci vedo poco, perché io vedo una donna lavoratrice che ha fatto tanti sacrifici per aprirsi un negozio, che non è aiutata dallo Stato e che è incazzata, quindi io di ironia, mia cara amica, ne vedo ben poca tra come vuole qualsiasi espressione o idea quindi no, non posso piacere a tutti e, no, e, la, e il mio messaggio non può arrivare a tutti però posso dire che è arrivato oltre l'oceano quindi ehm, alla fine ho dato coraggio a tutte le persone che come me si trovano in una situazione di delirio um, di abbandono completo perché non possono dare un minimo di miseria sapendo che comunque le spese, i contributi, le tasse, le bollette, eh, non c'è l'utilità, non ci sono entrate, sono un minimo, quindi tutto quello che loro stanno facendo adesso, eh, quello che hanno dato questi 600 euro, dopo tre mesi, poi tra l'altro sono arrivati, eh, non, non bastano, non l'Italia non può riprendersi. Sì. tantissimi tanti commercianti, imprenditori falliti, io resisto, però è veramente faticoso. Ma uh, Emilia, come uh, hai vissuto? Uh, io capisco l'amarezza, ma qualche aiuto concreto, oltre quello che hai appena citato, l'hai avuto da parte delle istituzioni? Perché io no. mi metto anche nei, nei panni di un commerciante, fammi capire, quando c'è stato no, il lockdown... No, no, mi ha aiutata la mia famiglia, sinceramente, io ho una famiglia che lavorano, Avevano un gruzzoletto da parte mi hanno aiutata, mi hanno dato quello che avevano da parte per non chiudere e ricominciare. Quindi è inutile che io mi vergogni perché sono la mia famiglia e quindi hanno contribuito a non farmi fallire. Ma se fosse stato per lo Stato, io oggi la Saracineschia era chiusa. Quindi tu vuoi perché dire poi... c'è stato, stato il lockdown... Tutti i sì. co commercianti hanno dovuto chiudere e tu non hai ricevuto alcun aiuto al tuo negozio? No, no, io l'ho ricevuto dopo tre mesi, 600 euro, eh, e poi sono arrivati altri 600, ma essendo tre mesi chiusa e eh, avendo anche dei debiti, perché sai, comunque, quando chiudi hai gli affitti arretrati, quindi non è che ci puoi pagare con 200 euro un affitto. No, ma un affitto è già 800, non è che puoi andare a... Um, capito... Almeno un, solo un affitto puoi pagare una bolletta, tutto qui con quei 1200 euro. No, anche perché poi dopo tre mesi, ma tu intanto, io mi immagino che da marzo, aprile e maggio, hai dovuto sì. pagare l'affitto oppure no? Sì, sì, sì, sì. Ah, eh, quindi... sì eh, eh, cioè, ah, veramente sì. lo sto pagando a rate, ti dico la verità. Perché il gruzzoletto che mi ha dato la mia famiglia, cerco, ho comprato i prodotti, poi insomma, con queste restrizioni ho dovuto prendere determinate, insomma non è che proprio i guanti non si trovano e quindi li trovi a, a doppio costo, tutto a doppio costo. E allora ho dovuto fare dei sacrifici pagando eh, gli affitti arretrati a rate eh, e quelli di adesso li ho pagati tutti perché vado lavorando e vado pagando. Allora, Emilia, però è veramente difficile. È faticoso riprendere. Emilia, io vorrei anche che tu ti facessi portavoce di, da parte di tutti i commercianti. E se conosci tante sì. persone, che io immagino tu conosci tantissimi colleghi che vivono sì. la tua stessa situazione. Possono oh no. intervenire qui all'interno della mia trasmissione su Vox Populi. Io ci tenevo tantissimo ad avere la tua testimonianza. Perché il desiderio del mio programma è vero che io ogni settimana ospito personaggi del mondo dello spettacolo. Tra poco avremo anche Filippo Roma. Che so essere assolutamente <ride> Grande, Filippo Roma, grande! So essere un tuo Bellissima amico! Bellissima persona! Assolutamente, so essere un tuo grande amico e anche un mio amico Quindi io amo, abbiamo avuto a dire Martini l'ho conosciuto da poco tempo, però è come se io lo conoscessi da anni Perché è veramente è una persona eh, trasparente E come lo vedi è così Filippo, quindi lascia il segno proprio perché è una persona per bene. Allora, io amo Filippo Roma, amo Alviero Martini e tutti i vari <ride> Anche personaggi. Anche Alviero, salutamelo sì. tanto. Ehi, Dovrebbe per... venire a Roma e speriamo questa volta che posso stare almeno con lui un giorno... E dedicarmi anche a lui Amo fare queste interviste Ma io amo anche intervistare te Amo anche intervistare <ride> il cittadino comune È la stessa gioia, io ti posso dire, sono sincera Emilia Per me o intervistare sì. una star a livello internazionale O intervistare il cittadino Per me non cambia nulla Quindi mi raccomando, se la prossima settimana qualche altro commerciante o cittadino vuole intervenire Per me sarebbe un grande onore e piacere Che faccia parte di questo Vox Populi Di questa grande famiglia Perché no, sì, io me lo auguro Che... Se dopo mi mandi il link lo pubblico, magari le persone seguono la mia pagina e possono anche chiamarsi, perché ah, no? Assolutamente, io ti ringrazio Emilia, ti auguro buona giornata e buon lavoro, ci sentiamo presto. Grazie, e... sto andando al lavoro. Buon lavoro allora Emilia, voi rimanete... Grazie, buona giornata a te e a tutti quelli che seguono. Grazie, rimanete sintonizzati con noi perché ne vedrete davvero delle belle.